Andrea, dopo aver fatto le recensioni delle Adrenaline GTS 22, oggi facciamo il confronto con la sorella minore o maggiore, ossia le Ghost 14. Cosa ne pensi di queste due scarpe? In effetti, non saprei dire... ciao intanto, non saprei dire se sorella maggiore o minore. Uh, ti devo dire, come al solito, ottima scelta di di Bruxio questa cosa di, di semplificare un po' il mercato la, la condivido. Hanno fatto praticamente una, una ghost ancora più da riposo o una ghost per pronatori, quindi è una scarpa, l'adrenaline la, intendo, una scarpa un, un po' più polivalente, la possono usare più persone, quindi pronatori mediamente leggeri e gli atleti che invece vogliono avere una scarpa da, più da riposo o da lunghissimi lenti. Se dovessi confrontarle per l'utilizzo quotidiano, quale delle due sceglieresti e soprattutto come si differenziano a livello di ritmi? Io utilizzerei le, le, le Ghost tutti i giorni per fare le corse lente e nei giorni, in quei giorni, quando sono particolarmente stanco, poste ripetute o quando devo fare lunghissimo utilizzare le adrenaline GTS. Prima ne stavamo parlando, abbiamo detto che l'adrenaline è un pochino più, più reattiva, strana come cosa perché dovrebbe essere il contrario, è un po' agusi, io conosco dei polli che corrono, che corrono con le goste, anche le ripetute, quindi vabbè, eh, e che corrono abbastanza forte che ha 3.30-3.40 con le goste, quindi vabbè, forse gli possiamo far provare le adrenaline e far vedere se, se sono più reattive. Comunque in generale ti direi tutti i giorni userei le ghost e nei giorni di, di più, quando sono più stanco le adrenali. A livello di piattaforma, come l'hai vista, la, la tomaia secondo te è esattamente la stessa oppure si differenzia in, in qualche modo? Ma la tomaia è praticamente identica in tutto tranne nel tallone che ha delle zigrenature diverse, un pochino più... sembra più tosta nell'Adrenalin 22 poi fondamentalmente invece a toccare il, il tallone mi sembrano pressoché identiche anzi forse quasi più morbida quella dell'adrenaline, non lo so non riesco a capire, sicuramente eh, l'unico pezzo diverso è quello però poi fondamentalmente sembrano tomaia praticamente identica Abbiamo visto che è un pochino più spazioso quella dell'adrenali, però fatte uguali è un pochino più spaziosa l'adrenali. Sì, le devi comunque testare al microscopio. L'altra domanda che ti pongo è ho visto che la linguetta è leggermente diversa, una è a soffietto, l'altra no. Secondo te questo potrebbe creare dei problemi? Nell'allacciatura oppure non, non lo vedi come un grosso problema? Ho imparato una roba nuova e è a soffietto. Eh, quella dell'Adrenaline è incollata, incollata, è cucita alla tomaia, c'è un pezzettino di tela che si va ad incollare alla tomaia, eh, mentre quella della Ghost è classicissima. Devo dirti, se, se dovessi scegliere preferirei quella dell'Adrenaline, ma fondamentalmente... Uh, dopo averle calzate non c'è praticamente differenza. Sono due, due scelte diverse, non so neanche per qual motivo sinceramente, perché davvero uh, dovrebbe essere la stessa scarpa con, uh, con la modifica dell'inserto antipronazione, invece c'è anche questa piccola modifica. Invece a livello di stabilità, sappiamo il, del guide rail e del, dell'intersuola leggermente più dura. Che sensazione hai avuto correndoci e secondo te soprattutto Andrebbero comunque bene anche le Ghost 14, che sono di circa 15 grammi più leggere, a podisti leggermente iperpronatori. Sì, però ti dico non avrebbe senso per un iperpronatore andare anche leggero andare a prendere una Ghost quando si ha la possibilità di scegliere questa, questa adrenaline GTS. Come ti ho detto non danno, il guide rail non dà grossi problemi a Alta la zona del tallone Quindi per cui non, non vedrei il motivo per cui non scegliere la GTS Andrea invece a livello di battistrada Che sensazione hai avuto e comunque sembrano esattamente lo stesso in questo caso uh, Battistrada sì anche se ho visto un pochino più di consumo sulla um, Sull'adrenaline sembra un po' Il graining, sai come in Formula 1 quando dicono che si rovina un pochino la gomma? Credo ma questo è un dubbio che è talmente minimo che potrebbe essere anche la colorazione della plastica. Non so se ti ricordi i tempi quando era uscito l'iPhone, il 3G, e il 3GS che non usciva quello bianco perché avevano problemi con la plastica bianca rispetto alla nera. E qua potrebbe essere la stessa cosa. Non so, però vabbè in generale su pista bianca e asfalto zero problemi, per fortuna e per fortuna vostra non li abbiamo ancora testati eh, sulle strisce pedonali quando bagnate da, dalla pioggia che lì dicono che è un po' il talone d'Achille della, della battistrada delle, delle Brooks. Invece Andrea per chi dovesse appoggiare. Di avampiede, quale delle due suggeriresti e eh, soprattutto a quali ritmi le suggeriresti? Ma eh, fondamentalmente sono una scarpa per, per amatori, l'abbiamo sempre detto, le Ghost e in questo caso anche le Adrenaline sono scarpe molto imbottite nel, nel tallone, sono per chi corre di tallone quindi direi perfette, guarda, ti dico eh, sono un pochino più scariche in avampiede, ma alla fine non, non danno quel grosso problema e poi ti ripeto, forse un pochino di più adrenaline, ma non di troppo è difficile correrci di avampiede, quindi uh, sono scarpe da riposo e bisogna assecondarle un pochino in questo caso loro ti assecondano a correre di tallone. E se dovessi sceglierne solamente una e una sola quale delle due consiglieresti a podisti neutri e quale delle due consiglieresti ovviamente a podisti iperpronatori? Eh, vabbè, detta così la risposta è una però ti dico che io da neutro sarei andato comunque sulla GTS comunque è una scarpa, ti ripeto, da lento, da riposo e prediligo la, la protezione e comunque andando avanti a correre quando si stacchi un pochino si prona indi per cui andrei sull'adrenaline GTS anche perché tu non la utilizzeresti a 360 gradi all around, ma soltanto nelle corse lente di recupero e magari in quei giorni hai bisogno di un maggior sostegno. Sì, esatto, però ti, guarda, lo stesso, se, se dovessi prendermela non come scarpa la round assolutamente, perché a fareci i lavori mi verrebbe il vomito, ma non per altro, ma perché ho bisogno di una scarpa molto più leggera e reattiva però se dovessi fare tutte le corse lente della settimana ci andrei lo stesso con la GTS. Ultima domanda Andrea, a livello di durata, eh, cosa ne pensi? e Ci avevi già raccontato che per eh, gli iperfronatori chiaramente il problema potrebbe essere quello di sfondare la scatola verso l'interno, ma se invece fossi un podista tra virgolette neutro, pensi che le due scarpe durino la stessa, per la stessa distanza? Allora adesso voglio dire una roba che potrebbe essere una, una stupidata eh, secondo me la GTS potrebbe durare addirittura di più per un neutro perché poi alla fine Um, essendo un pochino più dura e avendo questo controllo antipronazione andando avanti la scarpa si lascia andare come abbiamo detto il supporto un po' va a perdere e diventerebbe una ghost normale quindi potrebbe avere quei 50 km 100 di bonus in più rispetto alla ghost. Però ti dico, eh, potrebbe essere, potrebbe, mi sembra più un discorso da bar, non, non so. Invece a livello di confronto tra Glycerin 19 GTS e Adrenalin 22 GTS, quale delle due raccomanderesti? E dipende sempre un po' dall'atleta, se le dovessi consigliare a me stesso o a te direi un adrenaline, se invece dovesse essere un atleta un pochino più lento, un pochino più pesante, le glisserie. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!